Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella, sono una coach spirituale, un insegnante di connessioni angeliche e di guarigione con le nuove frequenze di luce. In questo video vi parlerò dell'importanza di uscire dall'ego. Uscire dall'ego è fondamentale per allinearci allo scopo divino della nostra anima, per esprimere al meglio la nostra eh, vera essenza la nostra vera natura liberandoci da tutto il giudizio dai pregiudizi dalle paure dai sensi di colpa da tutte quelle emozioni negative limitanti e paralizzanti ok E uscire anche da quella che è la competizione quindi andiamo a individuare cos'è l'ego l'ego è la struttura ossia il, il nostro finto sé ossia eh, quella parte di noi che è stata costruita da un insieme di sistemi di credenze che ci hanno inculcato un po' i nostri genitori, la società, gli insegnanti, quello che noi crediamo di essere ma che non siamo veramente, ok? E, e anche da, tu, da quella parte, da, è una maschera anche quella parte di noi che serve per proteggerci un po' dal mondo esterno, per paura appunto magari di essere giudicati per paura di far venire fuori la nostra vera natura animica in particolar modo questo, eh, questo, questa caratteristica eh, contraddistingue gli operatori della luce individuiamo due forme di ego esiste un ego superiore e un ego inferiore l'ego superior è quando noi a qualche livello crediamo di essere o cerchiamo di essere ci sforziamo di essere meglio degli altri eh, magari perché abbiamo studiato magari perché eh, proveniamo da una famiglia di alto livello magari perché eh, semplicemente siamo molto bravi magari dal punto di vista sportivo eh, e quindi in qualche livello ci sentiamo meglio degli altri ok e questo ci porta a entrare in competizione col prossimo questo crea ansia questo crea stress eh, nel momento del risveglio spirituale non è più possibile portare avanti questo eh, questo questo modello è un modello di il modello della competizione eh, non, non fa parte del progetto dell'anima per le persone che si stanno risvegliando e si stanno allineando allo scopo divino della propria anima quindi a qualche livello l'anima ci porta a smontare tutto questo e ci porta a perdere anche interesse nel competere nel voler arrivare primi sempre essere i numeri uno per forza e voler essere meglio degli altri questo non ci, non ci porta a far irradiare la, la, irradiare la nostra luce irradiare la nostra vera essenza eh, portare all'esterno la nostra creatività non ha niente a che vedere col modello di competizione eh, che è il tipico modello che seguono le persone Egoiche, ok? Poi abbiamo una forma di ego inferior, ossia quando eh, le anime in risveglio eh, iniziano a voler, a sentire la chiamata dell'anima, ma non si sentono adeguati, non si sentono all'altezza. Ok? Eh, e questo eh, praticamente ci porta a sminuire noi stessi, a parlare male a noi stessi, eh, e questo non, non va bene perché questo non si noi noi siamo anime infinite noi siamo espressione della luce del creatore in questo corpo fisico quindi tutti noi abbiamo delle grandi capacità tutti noi abbiamo dobbiamo portare alla luce le nostre eh, le nostre capacità interiori e questo ci consente di eh, contraddistinguerci va bene nel mondo esterno senza creare competizione ma semplicemente essendo noi stessi ossia essendo chi noi siamo veramente nella nostra completezza e totalità quindi l'ego deve essere trasceso cosa succede che proprio nel percorso del cammino spirituale quando le persone iniziano ad allinearsi all'amore al vero sé può accadere che si possano entrare nella competizione o, oppure sentire l'energia della competizione all'esterno e questo crea in noi disagio e questo crea in noi dolore sofferenza oppure in particolar modo gli operatori della luce hanno questo senso di inferiorità, di non farcela, di non essere capiti dal mondo esterno, di essere giudicati, di essere attaccati in qualche modo dal mondo esterno per non essere appunto capiti. Eh, molto spesso, ma perché? Perché viviamo in una società dove esistono dei, um, dei paradigmi, no? delle etichette e eh, quindi... Eh, secondo la massa alcune cose sono giuste altre sono sbagliate una religione è giusta essere spirituali è sbagliato le persone che esprimono la propria spiritualità negli anni passati nell'antichità sono state eh, vittime vittime di violenza addirittura eh, sono morti per portare il, il proprio messaggio di amore i guaritori le guaritrici eh, i, quelli che oggi chiamiamo operatori della luce sono stati perseguitati in vite passate e quindi in questa vita hanno veramente un grande conflitto interiore per nell'esprimere la propria spiritualità magari eh, da una parte fanno ricerca studiano partecipano a corsi a seminari ma non hanno il coraggio di mettersi in gioco perché hanno paura del giudizio degli altri quindi eh, ego non è solo ego superior ego inferior ma è anche ego uguale a. Paura, quindi uscire dalla paura no? la paura del giudizio la paura di essere etichettati come diversi la paura di essere attaccati in tutti i sensi verbalmente ma anche eh, subentrano anche le paure, come la paura di morire in nome dell'amore, la paura di portare un messaggio d'amore e per questo essere perseguitati o addirittura la paura di perdere la vita. Queste sono paure inconsce, va bene? Alle volte sono anche cioè sono, sono paure consce, però molto spesso sono inconsce perché arrivano dal nostro DNA, arrivano dal nostro inconscio, dalle nostre vite passate o anche dal discorso della storia della storia che ha vissuto l'umanità e quindi le persone quando iniziano a sentirsi un po diverse rispetto alla massa hanno paura di essere attaccate in qualche modo ok quindi uscire dalla paura è un passo determinante per agire nella direzione dell'anima per agire nella direzione della propria missione di vita quindi competizione, no giudizio, abbiamo paura del giudizio degli altri, però eh, diciamo che un compito importante per trascendere la paura del giudizio degli altri è anche quello di non giudicare noi, noi stessi e gli altri, quindi non giudicare chi non comprende, perché comunque eh, chi ha dive idee diverse dagli altri a qualche livello viene sempre eh, a qualche livello attaccato, viene sempre giudicato, ma non solo gli operatori di luce, anche non so i cantanti anche gli artisti nei tempi in cui eh, diciamo eh, c'è stata l'espressione creativa degli artisti molti artisti venivano criticati tutto ciò che viene considerato diverso e non etichettabile non nella norma eh, sì, le persone hanno paura del diverso e quindi attaccano eh, a qualche livello giudicano però ripeto quello che insegna l'arcangelo Michele Iliani è che uscendo noi dal giudizio dal giudicare chi ci attacca dal giudicare chi ci giudica dal giudicare il mondo esterno che non è come noi vorremmo quindi noi non siamo come loro vogliono eh, cioè noi non, non corrispondiamo a quello che le etichette vogliono da noi quindi non, non rispettiamo i canoni ma anche, ma anche il mondo esterno è diverso da come noi vorremmo quindi eh, questo continuo diversità, questo continuo attaccarsi è sbagliato quindi gli operatori di luce devono smettere di dire, eh, di attaccare chi ancora non è risvegliato chi ancora non comprende chi ancora giudica chi ancora si comporta in modi veramente bassi ma è importante innanzitutto fare il processo del perdono quindi perdonare coloro che non comprendono e che non sanno lo stesso maestro gesù diceva perdonali perché non sanno quello che fanno questo è successo quando eh, lo hanno crocifisso no eh, ma quanti maestri quanti operatori della luce nei tempi passati eh, hanno perdonato hanno perdonato il mondo il mondo della terza dimensione ok e noi dobbiamo fare lo stesso gli operatori di luce devono perdonare. Perdonare non significa eh, che eh, accettiamo che è giusto quello che loro fanno. No, accettiamo che queste persone sono in un livello di consapevolezza diverso, accettiamo che non, ha, non comprendono certe cose e, e perdoniamo e mandiamo luce, benediciamo e continuiamo a percorrere il nostro cammino per attrarre a noi persone che invece comprendo il nostro linguaggio. La cosa meravigliosa di questa epoca speciale è che grazie a Dio sono veramente tante le anime in risveglio che già sono risvegliate o che si stanno risvegliando e che hanno bisogno del nostro contributo, della nostra consapevolezza, della nostra esperienza animica, hanno bisogno di essere guidati, hanno bisogno di essere aiutati a seguire il percorso di Riallineamento alla nostra anima. Bene. Parleremo nello specifico eh, delle parole: delle scusate, delle paure degli operatori della luce nel prossimo video. Intanto, io vi saluto, vi abbraccio eh, da parte mia. Buona uscita dall'ego. Un bacione! Ciao a tutti, ciao ciao!